vediamo una cosa abbastanza importante un video per avere il 100% di punteggio per me per essere un buon video escludendo i contenuti deve avere due cose buon video e buon audio per esempio il video che ho fatto il video 26 ha un video che fa schifo magari l'audio è buono ma non è un video buono quindi al massimo posso dargli un 5 perché il video è fatto male oggi ci approcciamo sull'audio e più precisamente sull'audio del mixer quindi facciamo una rapida panoramica di tutto quello che c'è di interessante sul mixer audio bisogna impostare correttamente le fonti audio e possibilmente utilizzare alcuni plugin per mh, migliorare la qualità dell'audio, sempre usare i plugin. No, il mio audio è buono, mi arrangio così anch'io che ho un microfono professionale. Ho bisogno di migliorare la mia qualità del, uh, dell'audio. Allora, prima cosa da vedere è assolutamente non lasciare audio default dappertutto perché intanto la prima volta che l'ho aperto bs Studio funzionato e ha iniziato a registrare quello che mi serviva è la peggior cosa che si possa fare ma è assolutamente importante sapere cosa impostare e come adesso vediamo un po di cose nelle impostazioni e spostarle così le possiamo vedere tutte assieme allora c'è la gestione audio sulla sinistra allora quello che è importante è mettere per esempio 4800 stereo se volete un audio buono buono buono ma buonissimo ma se dovete parlare come sto facendo io basta anche 40 41 e questo è più che sufficiente anche per un video per youtube strafigo perché intanto lo ascolteranno il cellulare o dalle delle coppie scrause ed è comunque un parlato quindi non è una cosa importante se invece siete musicisti dovete suonare allora 48 serve poi è qui che dicevo che disattivato, disattivato oppure default, mai mettere default perché il sistema non capisce un tubo e spara a caso le volte. Qui la prima volta vedrà bene i, quello che deve vedere, la seconda volta non vede più niente, non capisce più niente. Allora, l'audio del desktop per me è la mia scheda audio e quindi gli ho dato il eh, mixer che fa la scheda audio, ok, poi è rarissimo che si abbia una seconda scheda audio all'interno che si voglia utilizzare infatti non ne ho io vedete che mi dice sempre la stessa cosa quindi disattivato il secondo audio desktop poi microfoni e ne potete avere più di uno per esempio io ho eh, attaccato al mixer e il mio rod nel tv usb quindi l'ho impostato così e la seconda cosa è che ho una webcam che ha il suo interno integrato e un microfono ed è una webcam della logi quindi ho dovuto mettere hd eh, webcam il modello della webcam così gli dico guarda hai la possibilità di usare due microfoni ok quindi li metto tutti e due e poi sarà mio compito di, di, di eh, disabilitarne uno se voglio che prenda l'audio solo da uno ok Questo è quello che c'è da fare da impostare. Questa è una cosa importantissima, adesso cosa vi troverete? Vi troverete una cosa del genere. Ma eccolo qua il secondo che così lo vedete bene. Ok, quello che è importante è che voi vedete l'audio mixer. Eh, che è questo centrale, allora, la prima cosa che bisogna capire è che di default l'audio mixer è messo in orizzontale e occupa cioè mi è più semplice utilizzarlo mettendo eh, verticale cioè le auto sui tre puntini verticale mi è più eh, visibile, mi occupa di meno e capisco meglio che funziona allora ho l'audio del microfono che è qua, lo vedo da dove perché se faccio sui tre puntini e vado su proprietà mi dice ah, i mixer quello figo che okay, adesso se per mm, esclusione l'altro proprietà è la webcam vedete che però la webcam è disabilitata come audio e il volume si muove lo stesso ma non è colorato adesso proviamo a fare una cosa un po' strana disabilito il microfono del la, quello buono e ho appena abilitato il microfono della webcam quindi adesso dovreste sentire l'audio diverso un po a qualità inferiore ok questo è l'audio della webcam le abilito tutte e due adesso non sono sicuro se tutte e due funzionano eh, in tempo reale e se si sente un ritardo torniamo nella situazione microfono normale c'è cioè quello rode nel usb e niente webcam e questo è l'audio del desktop che funziona solo quando attivo qualche audio tipo adesso sto abilitando della musica eccolo qua ok avete sentito un po di musica allora, quello che è importante è questo, in generale, che non dovete lasciare tutto così. Ah, il microfono l'ho messo dentro adesso lo sento, ma perché lo sento basso? Perché lo sento alto? Ma perché sento fuscio? Perché non funziona il ai file su OBS Studio. <coughs> allora, in un altro video vi avevo spiegato i filtri da utilizzare. Tasto destro, eh, filtri. Allora, vediamo come li ho impostati di solito cosa faccio metto riduzione del rumore r noise e limitatore eh, a meno 10 meno 10 sarebbe il colore più alto che posso utilizzare nella fascia gialla perché i tre colori dell'audio sono verde giallo e rosso partiamo dal verde se il colore cioè l'audio va solo fino al verde mh, allora l'audio vostro sarà un pelino basso e quindi non va bene perché su certi device non sentirete bene eh, le frasi l'audio deve stare sul giallo e non deve mai sforare sul rosso quindi mettendolo a meno 10 a meno 10 meno 10 è il massimo del eh, possibile sul giallo il avete detto par alto però quando a meno 10 che da lì in poi potrebbe distorcere fermati ecco questo è il modo di gestire l'audio eh, di qualunque fonte perché si, se non erro ho messo qualche filtro eccolo qua addirittura riduzione del rumore il ducking volendo si può utilizzare che avevo spiegato in un altro eh, video cioè quando parlo si abbassa la musica eh, in modo che la musica c'è di sottofondo ma vi andate a vedere il video precedente eh, che parla di audio, I, uno dei video precedenti che parla di audio e vi guardate come è, è impostato il ducking, ok? Queste sono le impostazioni. Detto questo, posso ridurre uh, icona il desktop, cioè OBS Studio, ok? Gli effetti audio che vi ho proposto per la correzione sono minimi minimo indispensabile diciamo disco di nuovo e vediamo cosa ci ok poi ricordatevi una cosa importantissima che dovete fare un piccolissimo video per testare gli effetti che volete utilizzare tipo mi serve eh, sicuramente fare un test per vedere se l'audio eh, del microfono funziona mi sento si sente l'audio del desktop funziona se tutti gli effetti che devo abilitare funzionano perché sennò rischio che faccio un video da 10 minuti e lo ripeto più volte perché sbaglio e poi non mi sono reso conto che l'audio non c'è che sto registrando eh, magari mh, con degli errori mi devo correre guardando il video quindi faccio un video piccolissimo ingrumando un po tutto soprattutto per l'audio o oh, questa è la cosa le avevo parlato in un video dove avevo spiegato le 10 cose da testare come checklist, adesso sto solo ripetendo quelle dell'audio, dicendo dovete testare che l'audio ci sia, funzioni e sia corretto, e poi potete andare avanti. Eh, volendo sì, un'altra cosa però molto particolare, l'ho vista almeno sul mio computer, abbastanza pesante. Che praticamente eh, è possibile ganciare al um, sistema degli effetti, i VST, um, degli effetti audio, VST intendo virtual uh, instrument, e però uh, tipo un equalizzatore, se volete, e così installate il vostro VST tipo ICS 12. Okay, può essere un buon VST gratuito. Poi avete un, la possibilità su OBS Studio. E quindi in questo posso realmente mettere il CS12. Allora, vabbè che voi non vedete la lista dei plugin che ho io, però non importa. Allora, ho parlato di CS12 perché è un plugin gratuito. Eccolo qui, adesso mi sposto ok e adesso mi metto un po più di bassi e meno alti però nella versione che c'è che si riesce a interfacciare su sull'iper c'è qui la lista dei preset che è quella che mi interessava perché c'era da pr voice clean voice nunset an voice tutte queste cose qui per la voce che sono fighissime <coughs> quindi adesso sto andando un po ad cazzo ok adesso dovrei anche alzare un po di più il timbro di voce <coughs> perché ho lasciato l'effetto effetto all'inizio alla fine quindi dopo l'imitatore quindi la voce dovrebbe essere un po più alta poi gli mid-side eh, processo e potrei provare a altare tutti questi cosa con ecco oh, sto facendo un audio che è altissimo ho sparato a tutto a caso queste cose qui poi vanno ascoltate per bene e allora si capisce ehm, la qualità dell'audio io dico solamente se avete un microfono che costa poco e che vi fa la voce molto mediosa, e termine tecnico, cioè che il microfono registra e fa sentire molto di più le frequenze medie. E voi avete la possibilità con un equalizzatore di abbassare le medie, e mi raccomando, è meglio abbassare le medie che alzare gli alti perché e poi dopo potete anche dire regolo il volume più alto di tutto il microfono, ma in un mixer alzare eh, quello che manca eh, fa casino, invece levare eh, quello che è troppo è sempre meglio, cioè si va per sottrazione, non per aggiungi, aggiungi, aggiungi, che poi dopo distorce tutto, quindi eh, fatto così è molto meglio. Allora adesso mettiamo la voce in mono e mettiamo l'in e l'out. Uh, l'out è un po' più alto adesso è altissimo e è sforato oltre i 10 meno 10 okay. ok secondo me così è già un audio diverso eh, rispetto allo standard che era piatto poi c'è già il clipper che se vuoi clipare eh, il punch like pass bypass tutto e sottorno con la mia voce normale tutto anche un pass. ok torno con la mia voce normale questa dovrebbe essere la mia voce normale questa dovrebbe essere la voce col mixaggio fatto da culo e non mi sono ancora ascoltato ma dovreste sentire una voce diversa ecco questo è un plus che potete utilizzare per migliorare il vostro microfono da 10 euro 5 euro ok perché già quelli da 30 di certe marche tipo il donner kebab <ride> ok e dovrebbe essere buono e registrare decentemente ok detto questo io, io questo non ho bisogno perché praticamente ho già un buon microfono quindi lo levo per questo video è tutto uh, continuate a seguirvi nei prossimi video